a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento della scuola di buona politica, degli incontri della scuola di buona politica della fondazione Giuseppe Di Vagno, il primo la settimana scorsa, molto bello con Salvatore Rossi, oggi ne abbiamo ben due, è una giornata molto ricca, eh, il primo dei quali è con Enricoletta, io non credo di dover presentare Enricoletta, però... Eh, tutti quanti penso più o meno lo conosciamo però qualche cosa la voglio ricordare Enrico Letta non so se si nasconde l'età ma comunque quello che so io è classe 1966 quindi ha 53 anni dall'agosto 53 anni è stato parlamentare per quattro legislature è stato ministro per la prima volta nel 1998 a 32 anni allora il primo ministro primo con il carico di ministro della storia della Repubblica Italiana poi forse c'è stato qualcuno più giovane probabilmente meno competente ma forse più giovane poi è stato ministro varie volte politiche comunitarie, commercio estero ministro dell'industria sottosegretario della Presidenza del Consiglio presidente del Consiglio dei Ministri tra il 2014 e il 2015 2013-2014 poi a giugno del 2015 decide di dimettersi dal suo ruolo di parlamentare dopo circa 15 anni credo di Montecitorio e cambia vita e va a dirigere eh, la scuola di politica internazionale di Sciences Po a Parigi, dove gestisce tutto il master di politica internazionale e ha un corso su temi europei, direi no? di politiche europee, di evoluzione della politica europea. Eh, ha fondato una delle sue tante iniziative perché eh, Enrico diciamo, non si è mai risparmiato da questo punto di vista dall'Arel a quell'associazione di giovani che anch'io quando lo ero frequentavo eh, molti anni fa e adesso ha creato una scuola di politica, una bellissima realtà che eh, attraversa l'Italia e un pezzo di Europa che sta avendo molto successo ha scritto una decina di libri l'ultimo dei quali è questo Ricoletta, ho imparato, pubblicato dal Mulino che eh, diciamo a 53 anni ammette di aver imparato e noi siamo molto contenti perché vuol dire che tutti quanti abbiamo la possibilità prima o poi di imparare ehm, io mh, darei adesso a lui la parola nel senso di farci una introduzione sui temi delle sfide, dei passaggi dell'Europa di quest'anno così difficile, questo, 1919, questo 2019 così pieno, denso di appuntamenti e di trasformazioni e poi dopo proseguiremo con un po' di, di, di domande, di dialogo sui temi della giornata. Grazie Marco, eh, grazie molto di questo invito alla Fondazione, sono contento e molto contento di essere di nuovo eh, a Bari, mancavo, mi fa molto piacere e soprattutto mi fa molto piacere poter dialogare con, con voi su questo tema che è il tema del 2019 che sarà un anno cruciale per la vita europea penso che questa frase nella vostra vita ovviamente chi ha i capelli grigi di più chi non ha i capelli grigi di meno ma questa frase un anno cruciale nella vita europea l'avete sentita tante volte si tende sempre a dire quest'anno è un anno cruciale nella vita europea eh, io tendo a spiegarvi o a dirvi perché ritengo che invece quest'anno è veramente un anno che cambia la vita europea e, e lo dico perché, come è stato messo nel titolo, e questo è un capitolo del libro eh, che Marco ha avuto la gentilezza di citare, eh, io l'ho chiamato l'anno delle prime volte, il 2019. E siccome penso che sia molto importante prendersi la responsabilità di quello che si dice, questo è un tempo nel quale ognuno dice cosa gli pare, non gliene frega niente, poi se le cose vanno, quello che dice si realizza, non si realizza, poi tanto, dopo dirà: tanto è la colpa di qualcun altro, quindi eh, lascia perdere. Io invece mi prendo la responsabilità di quello che dico e vi dico perché secondo me questo è l'anno di cinque prime volte. E lo dico prima. All'inizio, siamo a febbraio, e il libro ho, scritto, ho terminato di scriverlo a Natale, quindi le cose che ho scritto lì sono scritte addirittura prima fisicamente dell'inizio di quest'anno. Perché è l'anno delle prime volte in Europa, il 2019. Tutti i temi che non riguardano solo l'Europa, riguardano anche l'Italia, ovviamente, e cerco semplicemente di, eh, di sviluppare queste cinque prime volte. La prima di queste cinque prime volte è la prima volta in assoluto della storia europea che si vota per il Parlamento europeo dopo che un paese esce, fino a oggi si è sempre votato dopo allargamenti di paesi, sempre la storia europea è una storia in cui il Parlamento europeo di quella legislatura è sempre più grande del Parlamento europeo della legislatura precedente, non in termini di dimensione, la dimensione è lo stessa ma in termini di numeri di paesi. Perché è così importante che per la prima volta si voti dopo un'uscita? Per un motivo molto semplice. Si aveva la cassetta degli attrezzi per le nuove entrate, per i nuovi ingressi, si sapeva come far entrare nuovi paesi, ma manca totalmente la cassetta degli attrezzi, diciamo lo strumentario, per capire come un paese può uscire. E la sostanza è che il caos... Del Brexit è un caos che stiamo cominciando tutti a eh, toccare con mano, a vedere, questo caos farà sì che l'Unione Europea voterà in una situazione caotica, resa caotica da quello che succederà il 29 di marzo. Perché è così importante quello che sto dicendo? Perché uno può anche dire ma insomma chi se ne frega della Gran Bretagna, un paese che se ne va, se ne vada, eh, hanno deciso, chiudiamola lì. No. La cosa è diversa. Perché è diversa? La mia previsione è che sarà un caos, cioè non ci sarà un'uscita ordinata. Perché hanno fatto la più grande stupidaggine della loro storia e ce la stanno facendo pagare anche a noi. Nel senso che hanno deciso di votare per uscire senza sapere, senza capire che cosa vuol dire uscire. Perché hanno deciso di votare per uscire senza aver deciso per andare dove. E infatti hanno passato due anni a litigarsi tra di loro perché alcuni vogliono andare a fare come la Norvegia, altri vogliono fare come la Svizzera, altri vogliono fare la sostanza che non si sa ancora a 40 giorni dall'uscita cosa sarà il Brexit. Per adesso, notizia dell'ultima settimana, nella sola ultima settimana, Honda, la fabbrica dei motorini e delle auto Honda, ha lasciato la Gran Bretagna 3.500 posti di lavoro per via di queste scelte. Bank of America, Merrill Lynch, hanno lasciato per andare a Parigi. Tutte cose che stanno a 40 giorni dagli avvenimenti diventando fatti concreti e reali. Ma il concetto per cui metto questa prima volta all'inizio di questo ragionamento sui i fatti che domineranno quest'anno, per un motivo molto semplice. E io non so tanto una risposta, quindi sollecito anzi la vostra riflessione, mi farebbe piacere capire come la pensate. Un'uscita caotica di un paese, della Gran Bretagna, può dare due esiti diversi di impatto sulle elezioni europee. Primo esito, esce la Gran Bretagna, si verifica che è un caos, quindi si è portati a ritenere, diciamo il cittadino razionale dice, questi che hanno fatto la scelta più populista di tutti dimostrano che è molto meglio stare dentro piuttosto che uscire. Prima primo tipo di impatto sulle elezioni europee, quindi in teoria dovrebbe rafforzare i partiti pro-europei. Però adesso vi dico quale potrebbe essere l'altra opzione, quella un po' meno razionale, siccome sono tentato di ritenere che in questa fase della nostra vita vincono le opzioni irrazionali, la seconda opzione è la seguente l'uscita caotica del Brexit creerà un caos indescrivibile che comincerà i giorni attorno al 29 marzo continuerà questo caos finirà per aumentare la spinta al caos e quindi ad aiutare i partiti anti-europei e sostanzialmente populisti cioè la logica caos porta caos in un tempo come oggi sembra irrazionale non è detto che invece non sia questa l'opzione come vedete, due percorsi diversi, su una cosa sono sicuro, non sarà neutra questa vicenda, sarà una vicenda che impatterà profondamente. Lo dico perché oggi ci sembra di poter dire che, ma in fondo che cosa ci cambia sul Brexit? Io vedo la temperatura che sta montando di giorno in giorno no? e se arriverà il 29 marzo le succederà un casino. Può essere l'unica scappatoia che decidano di cosporre il tutto ma più sotto si va e più è difficile posporre il tutto prima prima volta seconda prima volta e anche questa è interessante perché la vita politica europea per 25 anni è stata caratterizzata da una continuità impressionante della quale non ci rendiamo nemmeno conto più di tanto ma la voglio qui raccontare in modo molto semplice il Parlamento europeo e l'intera vita politica europea è stata caratterizzata da una continuità che non ha precedenti, secondo me, nella storia. Pensate solo questo. Da quando il Parlamento europeo è diventato importante, quindi dopo il Trattato di Maastricht, che gli assegna poteri decisivi, soprattutto il potere di dare il voto di fiducia alla Commissione europea, un po' come il Parlamento nazionale che dà il voto di fiducia al governo, è da quel momento... Quindi elezione del 1900, le prime dopo Maastricht, 1994, a oggi 25 anni in cui la vita politica europea è stata caratterizzata e contraddistinta da una continuità. E qual è la continuità? Due partiti che hanno fatto una grande coalizione e hanno gestito per 25 anni l'Europa insieme. Questi due partiti sono il Partito Conservatore, il Cristiano Democratico, il PPE e l'altro è il Partito Socialista e Democratico. Queste due famiglie di partiti per 25 anni hanno governato insieme l'Europa. Come? Hanno fatto un accordo, pur essendo diversi, ma entrambi pro-europei, a modo proprio, a modo loro, un accordo di gestione di tutti i passaggi europei. Tanto che tutte le cariche europee di questi 25 anni, cioè tutti, se fate caso, prendete in mente tutti i presidenti della Commissione europea, da Delors e poi, Delors, Santer, Prodi, Barroso, eh, Juncker adesso, o socialisti o PPE, tutti i presidenti del Consiglio europeo, quindi Van Rompuy e, e Tusk, PPE, tutti e due, tutti i ministri degli esteri europei, <coughs> Ashton, Mogherini, tutti e tre socialisti e socialdemocratici. Prendete tutti i presidenti del Parlamento europeo, tutti, compresi gli ultimi, Schulz, Tajani, popolari o socialisti. C'è stato un unico caso quando si litigarono e non riuscirono a trovare un accordo, ma stiamo parlando di 15 anni fa, per un mezzo mandato, due anni e mezzo ci fu un liberale, Cox. Ecco, tutto nelle mani di questo accordo socialisti e popolari. Perché? Perché socialisti e popolari insieme hanno sempre avuto tra il 60 e il 70% del Parlamento europeo. Quindi l'accordo tra i due ha sempre fatto la maggioranza assoluta del Parlamento europeo e non hanno mai integrato altri in questo accordo. Perché questa è una prima volta interessante? Perché i due partiti insieme si sa già che non supereranno il 45% dei voti alle prossime elezioni. Queste cose si sanno già perché si mettono insieme le previsioni dei vari paesi e gli scostamenti di un paese non è che cambiano più di tanto. Quindi si ha già l'idea che questa cosa non ci sarà più. Le prossime elezioni europee saranno elezioni che daranno una maggioranza in Europa, un'unica possibile maggioranza. Quest'unica possibile maggioranza è un quadripartito che mette insieme questi due più i liberali e i verdi. Come funzionerà un quadripartito europeo non si ha assolutamente idea. Manca completamente l'esperienza, anche qui manca la cassetta degli attrezzi. Non è mai esistito e non si sa bene come riuscirà a lavorare un quadripartito europeo anche soltanto nel trovare l'accordo, anche soltanto per individuare quali saranno le figure di vertice delle istituzioni europee. Insomma, siamo di, fronte a una prima volta, siamo di fronte a una prima volta, di cui sarà interessante vedere come si svilupperà, ma sarà sicuramente una prima volta molto, molto radicalmente diversa dal passato. Aggiungo, come avete visto, che questa prima volta è diversa dal racconto che voi avete probabilmente sentito eh, sui media o anche avete sentito da tanti rappresentanti importanti della politica italiana. Lo stesso Presidente del Consiglio del nostro Paese, qualche giorno fa, a seguito della sua visita a Strasburgo al Parlamento Europeo, dove è stato oggetto di una contestazione complicata da gestire, successivamente ha detto non mi interessa più di tanto questa contestazione perché verranno tutti spazzati via dal voto del 26 di maggio. Il punto qual è? È che... Questa idea che il voto del 26 di maggio spazi via i partiti preesistenti e faccia una rivoluzione come è accaduto in Italia in tutti i paesi europei non è per adesso una cosa che è probabile. Quindi è molto probabile invece che piuttosto che un'avanzata populista in tutta Europa ci sia appunto questo nuovo scenario che vi dicevo prima in cui bisogna che i quattro partiti trovino il modo di coesistere tra di loro. Come lo faranno? non è dato di sapere oggi, ma è una prima volta molto interessante soprattutto per l'ingresso dei Verdi, perché per la prima volta i Verdi saranno determinanti in un momento in cui i temi ambientali sono così decisivi per la storia, per la nostra pubblica opinione, per i nostri giovani. Io racconto sempre che per me la più bella esperienza di questi ultimi tempi è essere capitato a Bruxelles per lavoro, lavorando oggi tra Roma e Parigi, mi è capitato di andare in Università a Bruxelles un giovedì pomeriggio e se voi andate di giovedì pomeriggio a Bruxelles alle 3 del pomeriggio voi incontrate un fenomeno che non vi aspettate incontrate 100.000 persone in piazza, per strada e vi chiedete contro cosa stanno protestando. sono dei ragazzi che hanno cominciato mesi fa ogni giovedì alle 3 del pomeriggio a incontrarsi in piazza con dei fogli bianchi per dire agli adulti voi ci state rubando il... L'ambiente del nostro futuro, perché non state facendo le scelte che invece saranno quelle che noi vi chiediamo di fare perché l'ambiente eh, che ci lascerete sia allo stesso livello di quello che voi avete vissuto. E la cosa più bella di queste manifestazioni che durano un'ora e poi terminano è che i ragazzi, come vedete, come penso... Capirete, io sono entusiasta di questa generazione di ventenni. che Io trovo una generazione superiore rispetto a tutte le altre che ho conosciuto. Sono felice di, passare questi, di aver passato questi quattro anni, di vivere lavorando con loro, sia gli studenti che ho, i 1500 studenti l'anno con cui lavoro a Parigi, sia i 100 ragazzi italiani che ogni anno frequentano la scuola di politiche che ho fondato quattro anni fa e che hanno la possibilità gratuitamente di fare questo percorso nelle istituzioni, ma perché questo messaggio di Bruxelles è bello? Perché questi ragazzi spiegano, noi ci incontriamo ogni giovedì alle 3 del pomeriggio e non ci incontriamo il sabato e la domenica. Lo facciamo perché voi adulti sappiate che ci incontriamo in un momento in cui a noi ci costa incontrarci. Perché incontrarci il giovedì pomeriggio vuol dire perdere la lezione, perdere una cosa di lavoro, perdere qualche cosa che poi devo recuperare. E lo faccio perché l'ambiente, la battaglia per l'ambiente è una cosa che merita questo sacrificio personale. E hanno cominciato in 30, la settimana dopo, a novembre hanno cominciato, la settimana dopo erano 300, oggi sono 100.000 ogni giovedì pomeriggio. Cito questo tema per dire quanto questi aspetti conteranno. Terza prima volta, per la prima volta avrete, avremo tutte le istituzioni europee che cambiano faccia contemporaneamente. E anche questo non è mai successo prima. Rimarrete probabilmente stupiti da quello che sto dicendo, perché uno pensa, ma come? Quando sono le elezioni cambiano tutte le facce. No, nel senso che in passato la presidenza della Banca Centrale Europea è sempre stata nominata fuori dall'anno elettorale per preservare la non politicizzazione della Banca Centrale Europea. Nel 2003 è stato nominato Trichet, nel 2011, due anni non elettorali europei, Mario Draghi questa volta invece per gli scherzi del calendario capita esattamente in contemporanea con tutte le altre scelte e aggiungo, siccome Juncker ha deciso di non ricandidarsi spesso e volentieri il Presidente della Commissione fa due mandati questa volta non li fa la sostanza è che tutto con un colpo le cinque facce che rappresentano l'Europa cambieranno le cinque attuali facce, lo ricordo sempre perché so che quando dico questo stupisco le platee dicendo una cosa che Va in totale controtendenza con l'idea che oggi abbiamo, che noi italiani non contiamo niente in Europa. Questa è la vulgata che ci viene raccontata. E delle cinque facce che oggi comandano in Europa, tre su cinque sono italiane. Non era mai successo nella storia europea che un paese avesse tre delle cinque posizioni di vertice europee, Presidente della BCE Draghi, Presidente del Parlamento europeo italiani, Ministro degli Esteri eh, Mogherini, e poi c'è un lussemburghese, Juncker e un polacco, presidente del Consiglio Europeo, Tusk. Alle volte si dice, ma tanto non contano niente, sono lì ma fanno le politiche degli altri. Andate a chiedere a un tedesco se è contento delle politiche monetarie che ha fatto Draghi in questi sette anni di presidenza della BCE. Draghi ha fatto delle politiche monetarie fatte da un accordo basato sostanzialmente sull'asse tra Italia e Francia questo lo dico per far vedere quanto è intelligente la rottura oggi da parte italiana di questo raccordo con la Francia, questo asse tra Italia e Francia che ha eletto Draghi alla presidenza della BCE e ha consentito a Draghi di fare una politica monetaria espansiva non voluta dalla Germania, anzi che ha trovato la Germania contraria e che ha sostanzialmente salvato l'Italia in questi anni ha salvato la Francia, la Spagna, ha salvato l'euro, è stata una cosa secondo me assolutamente straordinaria questa capacità di draghi di gestire così e aggiungo tutto questo è avvenuto in asse con la Francia fondamentale e aggiungo un'altra cosa in più, tutto questo è avvenuto in un asse con la Francia non politico di sinistra perché questo asse l'ha creato per primo la coppia Berlusconi-Sarkozy, perché nel 2011, quando questo asse è cominciato, questo asse ha eletto Draghi contro il candidato tedesco, Axel Weber, in quel momento c'erano due candidati possibili alla guida della BCE, il tedesco e l'italiano, cioè il governatore della banca centrale tedesca e il governatore della banca centrale italiana, e i francesi e gli spagnoli hanno spinto con gli italiani per la scelta di Draghi. Quella scelta ha cambiato la storia europea, come tutti sappiamo, e ha salvato l'Europa, l'Euro e l'Italia, con i tedeschi contrari, votando sempre contro le scelte che Draghi e francesi e spagnoli hanno fatto. Ricordo sempre questo per dire che oggi la scelta del successore di Draghi avverrà, e io mi auguro che avvenga, di nuovo con un accordo tra Italia, Francia e Spagna mi sembra di poter dire che le recenti scelte italiane ci isoleranno in questa direzione, rischiano profondamente di isolarci e mi sembra di poter dire che per noi una banca centrale europea che tenga la linea di Draghi è assolutamente fondamentale. Ecco il cuore di quelle decisioni su questa terza prima volta. E infine le ultime due prime volte, la prima volta che riguarda il fatto che probabilmente avremo un'elezione europea che parlerà di Europa, non vi sembri strano ma normalmente per le elezioni europee si parla sempre di questioni domestiche si parla sempre del governo in carica non si parla mai di Europa questa volta ho l'impressione che sarà un'elezione europea molto europea che si cercherà di fare di tutto perché si discuta di questioni europee o si cercherà di fare di tutto per invitare anche personaggi non italiani la stessa cosa sta capitando in Francia in Germania è un'elezione in cui si parla di che tipo di Europa del futuro un'elezione in cui questo tema non sarà l'unico, certo che in Italia si parlerà della maggioranza, di cose, certo che in Francia faranno, capiranno se Macron è più forte o più debole, ma il voto sarà molto europeo. E poi, infine, l'ultima prima volta non c'è mai stata una candidatura tedesca per le due cariche più importanti europee, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea. Non, non vi ricordate, non ci ricordiamo mai esserci stato un presidente tedesco, c'è un unico caso negli anni 60 il primo presidente della Commissione Europea era un tedesco ma era una storia totalmente diversa rispetto a oggi. Per la prima volta invece i tedeschi, ed è la quinta prima volta, hanno un candidato che è il candidato frontrunner sia per la Banca Centrale Europea sia per la Commissione Europea. Per la Commissione Europea è Manfred Weber che è il capogruppo del PPE al Parlamento Europeo, un bavarese e per la Banca Centrale Europea hanno candidato Jens Weidmann, l'attuale governatore della Banca Centrale tedesca. È evidente che questo fatto della di assumersi in prima persona attraverso queste candidature è una novità molto importante. Come andrà a finire? Difficile da dirsi. Ho cercato molto rapidamente e vado a terminare a dire perché ho voluto scrivere un capitolo sulle cinque prime volte del 2019 e perché in un libro nel quale cerco di parlare di temi che hanno a che vedere su, soprattutto con il ruolo dell'Italia questo è un libro sull'Italia un libro che parla di Italia è un libro soprattutto che cerca di dirci di dire quello che io penso perché non dobbiamo lasciare la parola Italia a un'idea di sovranismo che finirebbe per raccontare un'idea di Italia che è diversa da quello che è l'Italia l'Italia è mondiale L'Italia non è ripiegata su se stessa, l'Italia è sempre stata mondiale. Non devo dirlo qui, questo è uno dei posti d'Italia che più di tutti ha una vocazione di apertura dovuta alla geografia, dovuta alla storia. L'Italia è per definizione mondiale e questa eh, apertura, questa nostra capacità naturale di essere polo di attrazione, di essere crogiolo, di essere la capacità di mettere insieme influenze, idee diverse, tanto che ho concluso e l'ho messo nella quarta di copertina del libro un proverbio al quale tengo molto, con quale termino questa introduzione, poi cominceremo con Marco e con voi, ovviamente un dialogo su molti di questi temi, e anche su altri temi. Il proverbio che ho messo è questo, quando soffio il pietoso il pietoso, Impetuoso, il vento del cambiamento eh, c'è chi alza muri e c'è chi costruisce muri in a vento quando il vento del cambiamento è impetuoso noi abbiamo paura e la paura ti porta immediatamente a alzare i muri ma alzando i muri semplicemente facciamo finta di proteggerci ma alla fine il cambiamento avviene e non lo guidiamo noi questa è esattamente l'esperienza del Brexit degli inglesi, che hanno deciso di fare che cosa? Di uscire con l'idea di fermare l'orologio della storia e di tornare alla compagnia delle Indie, di tornare alla Gran Bretagna per il centro del mondo. Non lo è più e non lo sarà più, come nessuno dei nostri paesi europei da solo sarà più il centro del mondo, perché il mondo è cambiato in una modalità che ho raccontato nel libro attraverso due immagini ve le faccio vedere e termino su questo che sono queste questa è la prima, questa è un'immagine che ho trovato su un giornale che mi è stato regalato, qual è questo giornale? La Domenica del Corriere la Domenica del Corriere è della data della mia nascita mi è stato regalato ed sono molto grato a chi me l'ha regalato agosto del 1966 come impietosamente già Marco Panara ha raccontato quindi 1966 agosto quella domenica del Corriere peraltro famosa per altri motivi perché è il numero del giornale in quale Ibro Montanelli dialoga con i lettori sulla famosa sua grande provocazione si stava meglio quando si stava peggio ed è interessantissimo per me è stato andare a rileggere quelle pagine ma sfogliando quel numero del giornale mi imbatto in questa immagine un vignettista dell'epoca che racconta come è fatto il mondo di quel tempo e lo racconta come un villaggio globale in cui prende 100 personaggi, quindi percentualmente lo fa, e divide i 100 personaggi nel mondo di allora. Li divide tra i 5 continenti e mette ovviamente noi europei al mezzo e in mezzo noi europei siamo tanti. Se guardate bene, contate, si arrivano a contare 21 personaggi. Il mondo del 1966 aveva 21 europei e poi su 100 ovviamente e poi gli altri, tanti asiatici 55 su 100 erano asiatici e pochissimi nordamericani, latinoamericani e africani 6-7 e allora mi sono detto avendo guardato questa cosa, ma magari voglio provare a vedere, e mi sono anche detto a un fratello che lavora nel campo dell'editoria gli ho chiesto, perché non mi fai non tenti sulla base delle proiezioni che ti do, fatte dagli eh, istituti demografici, su come sarà il mondo e come sarà la demografia, partivo dal 1966, l'anno della mia nascita, quindi diciamo l'anno in cui la mia generazione eh, è arrivata su questa terra, allora detto prendiamo l'anno in cui presumibilmente la mia generazione lascerà su questa terra, siccome io sono normalmente ovviamente pragmatico, ho preso l'anno del 2050, fossi stato Berlusconi avrei detto 2090, però io tendo a essere sempre molto vero e quindi 2050. E ho chiesto a mio fratello, mi rifai la stessa immagine sulle proiezioni del 2050? Ed è venuta fuori questa seconda immagine, che voi trovate simile, tranne due cose. Un cambiamento si vede e uno non si vede. Il cambiamento che non si vede, Quei 100 personaggi del, del 1966, i 100 personaggi del 1966, valevano 3 miliardi di persone. I 100 personaggi del 2050 varranno 10 miliardi di persone. Questo solo ragionamento è il ragionamento che vale tutto quello che ho detto prima sulla centralità della questione ambientale e del cambiamento climatico. O interveniamo o il mondo nel 2050 non sarà più come quello noi abbiamo vissuto. E quella stessa terra che ha dato da mangiare a 3 miliardi di persone dovrebbe dare da mangiare a 10 miliardi di persone che consumano tutte molto di più di quanto consumavano le precedenti. Basta solo questo per rendersi conto. Questo è quello che non si vede, perché ovviamente questi sono 100 personaggi e quindi è la stessa cosa, ma c'è un cambiamento che si vede che è il personale. Il cambiamento che si vede non riguarda gli asiatici, erano il 55%, e rimangono il 55%. Ovviamente, tre volte tanto in termini di numeri assoluti. Riguarda i nordamericani e i latinoamericani? No. Quello che erano rimangono. Riguarda il rapporto tra noi e gli africani. Noi eravamo il 21% del mondo e noi saremo il 6% del mondo. Noi, gli africani, erano il 7% del mondo e saranno il 20% del mondo. Tutto questo per dire che il più grande cambiamento della storia sta avvenendo sotto i nostri occhi un cambiamento che riguarda la demografia ma riguarda anche l'economia perché quello che ho appena detto sulla demografia potrei trasferirlo sull'economia molto semplicemente quando io frequentavo non questi luoghi ma questi stessi luoghi nella mia città di origine cioè Pisa, quando ero all'università negli anni 80 il peso di tutta l'Asia insieme, tutta l'Asia, vuol dire metteteci il Giappone, metteteci l'India, metteteci la Cina, tutti insieme, la Corea, tutti insieme, valevano il 15% dell'economia mondiale. Fra 30 anni il peso di tutta l'Asia insieme varrà il 50% dell'economia mondiale. Un cambiamento così non si è mai visto nella storia dell'uomo la Cina che in 15 anni toglie dalla morte per fame 500 milioni di persone. In 15 anni, gli ultimi 15 anni, sono dei cambiamenti che stanno modificando la nostra vita e l'argomento che cerco di sviluppare in questo libro è che noi, questo nostro senso di riduzione, di essere più piccoli, di contare di meno, di voler riprendere il controllo sulle cose, Diamo la colpa all'Europa, al fatto che abbiamo fatto l'Europa, quando i motivi veri per cui perdiamo il controllo, per cui siamo più piccoli, sono i motivi che ho rapidamente raccontato. Rispetto a questi motivi, la cosa peggiore che possiamo fare è pensare a un Brexit italiano. Cioè l'idea, come hanno fatto gli inglesi, di dire molto semplicemente io prendo questa immagine, io voglio tornare a quando eravamo qua. Perché quando eravamo qua, di quei 21 personaggi, due erano italiani, si potevano vedere due bandiere italiane, quando se mettete le bandiere sui vestiti dei personaggi. Gli In inglesi vedevano due Union Jack, i francesi, due francesi. Se prendete questa immagine qua, per fare una bandiera italiana dovete prendere un braccio, perché sono sei, tutti gli europei. La stessa cosa vale per gli inglesi. La stessa cosa. Gli inglesi hanno votato pensando a questa immagine. Ma la scelta che hanno fatto vale per questo mondo, e la scelta di stare da soli. In quel mondo lì è una scelta che semplicemente non ha senso, è un suicidio che hanno deciso di compiere, la democrazia ovviamente dice che la maggioranza vince e quindi questa scelta la faranno fino in fondo. Io spero che tutto questo serva da monito anche rispetto a noi, io non difendo l'Europa, per tutte le politiche dell'Europa compie. Nel libro c'è un intero capitolo in cui critico tutte le scelte che sono state fatte sulle migrazioni, per esempio. L'assenza di una politica migratoria completa, complessiva. Critico diverse altre scelte dell'Europa, ma difendo l'idea di integrazione europea. Solamente insieme noi saremo in grado, come italiani, di essere nel mondo influenti per i valori che abbiamo. Perché quegli stessi valori sono gli stessi valori che ci accomunano agli altri paesi che abbiamo vicino e non sto parlando dei valori che tante volte noi usiamo per parlare di Europa troppo spesso e veramente su questo concludo noi parliamo di Europa parlando in bianco e nero e avendo la forfora sui nostri vestiti cioè un'idea un po' vecchia di che cosa è stata l'Europa e perché l'abbiamo fatta ma io vi faccio un esempio molto semplice e non parlo né dell'ambiente e non parlo di Erasmus che sono i temi più semplici di quali oggi facilmente e giustamente parliamo dell'opera, ma vi parlo di quelli. Lì dentro quei telefonini che già se dieci anni fa fossi venuto qua e gli avessi chiesto chi di voi ha un telefonino europeo un terzo della sala probabilmente avrebbe alzato la mano. Se lo chiedo oggi, chi ha un telefonino europeo credo che nessuno alzi la mano. Vi dividerete, ci divideremo quelli che sono americani come me quelli che sono cinesi con Huawei, quelli che sono coreani con Samsung. Questi sono i tre insiemi che noi tutti rappresentiamo perché il telefonino ce l'abbiamo tutti. Ma il telefonino non è come una lavatrice. Il telefonino non è un condizionatore d'aria, non è un elettrodomestico. Lì dentro c'è la mia vita, lì dentro c'è la vita di ognuno di voi, lì dentro ci sono tutti i dati che riguardano la vostra vita. Nel telefonino di ognuno di noi c'è il concentrato della nostra vita. Le tre aree principali del mondo hanno tre filosofie diverse su come usare quei dati. Gli americani, negli Stati Uniti non c'è nessuna legge che regoli l'utilizzo e la protezione di quei dati. Perché la logica americana è, prima di tutto, viene la competitività delle aziende della tecnologia. Quindi non devono avere nessun bastone tra le ruote devono essere in grado loro di andare avanti e la protezione dei dati personali dove non deve essere nessun intralcio alla competitività delle loro aziende. Questi sono gli americani, i cinesi. I cinesi è l'esatto opposto. I cinesi è il sistema utilizza quei dati che sono lì dentro, su di te, non so chi è il proprietario di quel telefonino, diciamo. Su quel telefonino lì, il proprietario di quel telefonino, il sistema utilizza quei dati per fare cosa? E qua, questa sarà la logica, e sappiamo tutti benissimo che si va e vanno in questa direzione, per fare una specie di trip advisor del buon cittadino, per sapere come quella persona si comporta attraverso il controllo della sua vita privata, che l'utilizzo di quei dati mi consente a me il sistema di avere, e di sapere se quel cittadino va premiato o se quel cittadino va punito per una logica di sicurezza di tutti, perché se quel cittadino si comporta male è bene punirlo e se no va premiato. Poi c'è la terza filosofia, è la nostra, di noi europei, è la filosofia per la quale la persona ha una sfera che è una sfera che va protetta e i diritti umani questo sono e tra i diritti umani c'è anche questa protezione. E questo vuol dire delle regole che diano a me cittadino la possibilità di essere protetto. Io che sono nel gruppo degli americani in questa sala, non so i dati che mi riguardano dove siano stoccati. Non so chi abbia accesso a quei dati, immagino che sia una copertino da qualche parte, qualcuno che ci possa andare a usare quei dati. E mi preoccupa tutto questo. E allo stesso tempo non voglio finire come i cinesi. Non voglio finire in un sistema nel quale il sistema mi controlli attraverso il mio telefono. Il sistema deve essere in grado di punirmi se io infrango le leggi del sistema, ma il sistema non deve essere in grado di entrare nella mia sfera di vita. Ho citato questo tema per dire che se l'Europa si sfascia, si sfalda, si divide e ognuno va per conto suo, potremmo decidere se essere americani possa essere i cinesi, e quello che ho appena citato è la questione del nostro futuro, quella più importante di tutti, e io vorrei che noi fossimo, anche su questo, europei. Grazie, Grazie Enrico. Eh il primo punto, no? la prima volta che un paese esce e tu hai detto le due possibili reazioni a, a questa uscita che riguardano diciamo, eh, il caos e eh, invece una reazione più ragionata del tipo non viviamo questa esperienza drammatica ti chiederei di fare una riflessione su un altro aspetto cioè quella del Regno Unito e la democrazia più antica più longeva fino a questo punto della storia. Ed è una democrazia che non tanto nel referendum, in quanto il referendum è stato manipolato, è stato, diciamo, non ben gestito, ma questo succede spesso con i referendum. Mi ricordo il referendum per la Costituzione europea in Francia, l'idraulico polacco, no? ci sono state delle manipolazioni legate a questioni contingenti. Ma la gestione politica, parlamentare, democratica di questa cosa dimostra... Diciamo, dimostra, potrebbe dimostrare una sorta di impazzimento della democrazia cioè il fatto che la frammentazione degli interessi che non riesco neanche a capire all'interno dei gruppi parlamentari determina il peggiore degli esiti possibili alla peggiore delle decisioni possibili posto che però la decisione è stata presa diciamo una democrazia efficiente dovrebbe cercare di gestire al meglio l'interesse del paese questa Se invece loro non ci riescono, quindi secondo me un effetto di questa storia è quella di mettere in dubbio la capacità della democrazia come strumento di governo di gestire eh, passaggi di questa potenza, tu come la vedi questa, questa cosa qui? Poi, da qui voglio arrivare proprio a aspetti che riguardano... Ma la vedo così, il... Brexit è stato. Ma Se un... tu sei uno dei pochi che dice il Brexit, noi diciamo la Brexit, non so perché, poi veramente sei maschile per me. Il Brexit è o la Brexit è una vicenda in cui solo negli ultimi 3 o 4 mesi a Londra, in Gran Bretagna, è venuto fuori che cosa significhi veramente. Mi sento di dire che per tutto il periodo precedente, precedente Brexit è stata una cosa che non aveva un legame con la realtà vera, aveva un legame con una realtà parallela, che in inglesi si sono creati, tanto parallela che se, fate caso, non sto dicendo una frase a effetto per criticarli, cerco di essere oggettivo, pensiamo a questo tema, qual è la questione oggi più importante di tutti che sta bloccando tutto? È la questione della frontiera irlandese, cioè il fatto che come era assolutamente ovvio, la frontiera o c'è o non c'è, non è che può, essere, può esserci una frontiera a metà, o c'è o non c'è, e l'idea di dire che questa frontiera non è un problema è un'idea che non esiste, quindi oggi tutto si è bloccato sulla frontiera irlandese, ma se voi andate a rivedere tutte le analisi della campagna referendaria, le analisi della campagna referendaria semplicemente ci raccontano che della frontiera irlandese durante la campagna non si è parlato. È stato un non tema. Perché è stato un non tema? Semplicemente perché il ragionamento di Londra era un ragionamento di dire mica ci occupiamo degli irlandesi noi, cioè noi, Londra decide di essere finalmente di nuovo autonoma. All'argomento di dire, ma guardate che c'è un problema con la frontiera irlandese, questo problema è stato totalmente nascosto. Bene, oggi è venuto fuori, ed è venuto fuori, perché è venuto fuori? È venuto fuori grazie all'Unione Europea. Cito questo tema perché anche qui, qual è l'elemento di fondo? L'elemento importantissimo, è stato un elemento per il quale l'Europa ha difeso il suo membro, il suo componente, l'Irlanda, e se non ci fosse stata l'Europa sarebbe stato spazzato via. Essere parte dell'Unione Europea per l'Irlanda è diventato un elemento di difesa assolutamente incredibile e io vorrei che ognuno di noi riflettesse a questo perché vale per tutti i paesi europei. L'Europa ha una capacità di difendere il paese debole, in questo caso l'Irlanda, che è stato assolutamente importante e fondamentale. Quindi il caso della Gran Bretagna, a cui Marco faceva riferimento e l'impazzimento della democrazia, come gli diceva, lì è legato sostanzialmente al fatto che il voto sul Brexit è stato il voto su una realtà diversa rispetto alla vera realtà. Dopodiché è democrazia, hanno deciso che quel voto lì dovesse essere poi seguito. E non si può su questo dire granché. Io penso che sia stato un errore: Uno, qualcuno mi può dire, eh, ma sei contro la democrazia? No. Perché nel nostro Paese, per esempio, in quella che io continuo a ritenere la, la Costituzione più bella del mondo, perché nel nostro Paese non si possono fare scelte con un voto al 51%? Perché le grandi scelte di collocazione del Paese, cioè scelte costituzionali, devono avvenire con un concorso che non può essere lasciato a un voto 41-59%. Eh, scusate, è un voto 51-49, devono essere lasciate a un processo di convincimento che renda quella maggioranza più larga. Non è un caso che quando si cambia la Costituzione da noi, che ammetto la Costituzione, ha bisogno di quattro passaggi parlamentari che hanno bisogno dei due terzi a meno che, se, non, se uno di questi non è due terzi, si va a un referendum. E... Io penso che sia molto meglio questo sistema piuttosto che il sistema di dire in un giorno decidi a 51-49 di cambiare 40 anni di legislazione, 40 anni di vita, di cambiare tutta la propria... tutto in un giorno votando 51-49. E aggiungo perché hai ragione sul tema dell'impazzimento della democrazia e perché ci serve secondo me questo ragionamento sulla questione del populismo, Perché io sul populismo nel libro sviluppo una riflessione che forse a qualcuno di voi apparirà un po' strana, ma io non sono uno di quelli che se la prende col populismo, io sono uno di quelli che se la prende con coloro che nelle classi dirigenti hanno fatto gli errori marchiani che hanno consentito poi l'avvento del populismo. E penso che la democrazia e la politica sia responsabilità, assunzione di responsabilità e poi pagare i prezzi degli errori che si compri. Perché i due più grandi eventi degli ultimi anni, quali sono stati? Sono stati Brexit e Trump. Non sono due eventi normali e non sono due eventi lontani. Alle volte quando parlo di queste cose nelle nostre assemblee la gente, qualcuno mi interrompe e dice «ma parliamo un po' d'Italia io penso che Brexit e Trump abbiano avuto un influsso sulle nostre vicende nazionali enorme, aggiungo è evidente a tutti che Salvini scignotta Trump ogni cosa che fa ogni scelta che fa ogni tipo di ragionamento che fa è semplicemente prendere Trump e applicarlo alla realtà italiana quindi è evidente che quelle due scelte hanno avuto un impatto enorme sulla vita dell'Unione Europea quelle due scelte questa mia condizione fuori da qualunque ruolo istituzionale mi rende totalmente libero di dire veramente quello che penso, quelle due scelte sono state colpa non merito dei Brexiters e merito di Trump, sono state tutte e due colpa di chi da una parte e dall'altra ha spinto in quella direzione. E chi è che ha spinto in quella direzione? Ma innanzitutto parliamo di Trump, i democratici americani che hanno fatto la candidatura peggiore che potessero fare in quel momento. Cioè la candidatura rispetto a una richiesta di rinnovamento che chiaramente veniva, tanto che Financo Sanders, che insomma aveva anche lui parecchi limiti a partire dall'età, è riuscito quasi a battere la Clinton. Ma la Clinton era evidentemente il peggior candidato possibile. Aggiungo che il suicidio non è stato solo dei democratici, è stato un suicidio anche dei repubblicani questo impazzimento di cui Marco parlava prima, perché i repubblicani volevano candidare Bush, il terzo Bush la campagna elettorale la campagna delle primarie è cominciata con io mi ricordo ero negli Stati Uniti per una delle prime mie nuove diciamo, attività universitarie, in università mi dicono, quando io gli chiedo come va a finire mi dicono no, oh, tutto tranquillo non c'è discussione, sarà Clinton Bush e alla mia perplessità mi dicono ma è così, la democrazia americana è basata sui due partiti e i due partiti hanno già deciso perché sono i due candidati che hanno più soldi per la campagna elettorale quindi sarà Clinton la seconda e Bush il terzo e all'argomento io gli dicevo ma scusate ma non pensate che gli americani mi mandino a, a stendere su una cosa del genere perché è impossibile immaginare che sia sana una democrazia che 24 anni dopo Clinton Bush del 92 rifà di nuovo Clinton Bush con la moglie e il secondo figlio dell'altro No è una roba che non funziona ed è andata esattamente così quindi Trump da una parte è figlio di questa roba ma diciamo la verità Brexit di cos'è figlio? Della è furbizia scorciatoia di una classe dirigente, di un primo ministro che non volendo affrontare il suo confronto interno nel suo partito ha pensato adesso li frego tutti faccio il referendum così di caldo poi tratto con i miei amici eh, brussellesi ottengo i cambiamenti che voglio, arrivo e spiego eh, in Gran Bretagna guardate abbiamo fregato e, e dopodiché ti stupisci del risultato ma scusate cioè, ricordiamo la campagna di Brexit cosa è stato. quando c'è un referendum sono due tesi che si scontrano le sfumature non esistono sono due tesi e le due tesi ditemi se sto esagerando ma le due tesi erano prima tesi L'Europa fa schifo, quindi usciamo. Seconda tesi, l'Europa fa schifo, ma ci tocca stare dentro. Io penso sia un miracolo che la seconda tesi, l'Europa fa schifo, ma ci tocca stare dentro, abbia preso il 48%, perché una tesi come questa, ma quali animi scalda mai? È evidente che, che è tutta in salita. E si sono ritrovati in questa situazione, in questo impazzimento, e io penso che sia una vicenda... Molto inquietante, una diceva molto inquietante che ci fa capire tante cose di come la democrazia vada trattata con delicatezza. E mi fermo qui perché rischio di parlare troppo a lungo, e tu hai sicuramente no, altre domande. No, allora. la, seconda, la seconda domanda riguarda proprio la democrazia, perché tu a un certo punto nel libro dici: Io eh, non temo per il futuro della democrazia, non ho paura che la democrazia, anzi, dici oggi la democrazia non sta, non corre più rischi di quanti ne corresse nella guerra fredda, terrorismo, terroristi, a fare una serie di momenti, <coughs> eccetera. eccetera. <coughs> Questi casi che tu adesso, dei quali abbiamo parlato poco fa, cioè effettivamente la fragilità concettuale, direi quasi morale, della classe dirigente e politica inglese in questo frangente, non solo quando fatti il referendum ma per come gestisci il tuo referendum, dei partiti eh, repubblicano e democratico in America nella scelta dei candidati in base a sistemi di poteri interni, dell'Italia, vogliamo parlare dell'Italia, cioè, eccetera. Allora, siamo così sicuri che la democrazia non è a rischio, o meglio, che non è a rischio la democrazia liberale, che è il vero, diciamo così, grande prodigio della storia umana che ha prodotto questi 70 anni di democrazia e diritti e di aumento dei diritti insieme. Guarda, io, io non sono così tranquillo, ecco diciamo. Così. Io, il mio ottimismo nasce, l'ho detto prima, dal lavorare con i giovani e dall'essere permeato, e osmoticamente permeato da questo senso positivo che vedo a lavorare con loro. Ma tu dici una cosa che è vera e io nel libro, un pezzo di un capitolo... Prendo sul serio per esempio una provocazione che in Italia è durata l'arco di 24 ore, 48 ore, come purtroppo troppo spesso non vanno i dibattiti. Si infiamma tutto, 24 ore, 48 ore, titoloni, today, poi si passa alla successiva e ci si dimentica completamente. Non l'ultimo arrivato, ma Davide Casaleggio, un giorno ha detto, qualche mese fa, fra 20 anni il Parlamento non ci sarà più e Grillo ha aggiunto qualche giorno dopo sarà bene che i parlamentari li sorteggiamo sono due frasi che evidentemente hanno subito provocato reazioni o infastidite o reazioni molto dure eccetera io invece l'ho presa sul serio molto sul serio perché penso che sia vero che cosa può essere vero? Può essere vero la seguente cosa. Non è possibile che le nostre vite siano vite 5.0, che l'industria sia un'industria 4.0 e la politica sia 1.0. Questa roba non funziona. E oggi è così. Oggi abbiamo una politica 1.0 che non è in grado di stare ai tempi con le cose che accadono non ha la tempistica per riuscire a decidere nel tempo giusto soprattutto abbiamo una politica tutta nella dimensione nazionale che non ha una dimensione più larga che è quella dove avvengono invece le cose perché Trump dimostra quello che fa lui ha degli impatti incredibili su quello che succede o pensiamo alla questione migratoria è una vicenda sulla quale noi tutto in un colpo ci siamo trovati nella situazione ci siamo trovati pilotata sostanzialmente dal fallimento di una guerra che è diventata guerra civile in Siria, con tutto quello cosa centriamo noi? Assolutamente niente ma tutto questo ha avuto un impatto immediato sono cose che hanno impatti immediati. vi racconto questa cosa che, che mi ha stupito molto l'altro giorno riunione di tutti quelli che fanno il mio mestiere nel mondo, cioè nel mondo ci sono una cinquantina di università che hanno una scuola affari internazionali con i master da noi purtroppo non esiste, lo dico perché è il mio cruccio da noi abbiamo questa filosofia per cui scienze politiche è sempre stata considerata la cenerentola rispetto alla giurisprudenza, economia eccetera e dentro scienze politiche c'è una costola che è relazioni internazionali punto e invece a livello mondiale negli Stati Uniti in Cina ci sono le scuole affari internazionali che hanno al loro interno tutto hanno lo sviluppo hanno i diritti umani hanno la sicurezza hanno le questioni legate Uh, all'economia, cioè eccetera, eccetera. Quindi, per farla breve, ci incontriamo con i 50 omologhi, cioè i direttori di tutte le scuole dell internazionali, delle università americane, di quelle cinesi, e tiriamo fuori ognuno i dati sulle iscrizioni. E questi dati sulle iscrizioni vengono messi tutti insieme gli ultimi due anni. E quando io andavo all'università c'erano delle tendenze decennali il massimo era tentare di andare a fare una specializzazione negli Stati Uniti, oppure andare a Londra, queste erano in alcune materie, oppure andare in Germania se era filosofia, oppure andare, queste erano le tendenze. Ed erano cose che non è che cambiavano di anno in anno, no? Io ho visto i dati da quando Trump è stato eletto negli Stati Uniti. E ho ascoltato i miei omologhi, cioè il dean della Columbia University, il dean di Harvard, il dean di Stanford. Questi qui ti dicono e ti fanno vedere i dati, e i dati messi tutti insieme dicono sostanzialmente che da due anni a questa parte, gli, parlo del mio campo, eh, non sto parlando di chimica e affari internazionali, gli iscritti e le iscrizioni alle scuole affari internazionali delle università americane sono tutte da due anni a questa parte in calo vertiginoso e crescono vertiginosamente le università canadesi e europee. Perché? Per due motivi molto semplici, gli studenti americani non vogliono studiare lì perché non vogliono rimanere negli Stati Uniti, quelli che vogliono occuparsi di affari internazionali, perché non vogliono lavorare al Dipartimento di Stato sostanzialmente, vogliono stare nelle organizzazioni internazionali fuori dagli Stati Uniti, quindi vanno a studiare o in Canada o da noi. Gli stranieri che andavano negli Stati Uniti, nella, per la mia generazione il mito era andare a studiare negli Stati Uniti. Oggi... Il clima che Trump ha creato negli Stati Uniti è un clima per il quale lo straniero non è accolto bene, soprattutto se è uno straniero che ha la pelle diversa, che viene da molto lontano, i visti, è cambiata la politica dei visti, quindi è diventato tutto ostacoli più alti. La sostanza è che gli stranieri preferiscono andare in Canada, che li accoglie molto di più e che è simile all'americano, oppure venire da noi in Europa. Tutto questo è avvenuto in 24 mesi. Cioè... Quello che voglio dire è che le cose avvengono con dei cambiamenti immediati nella vita e la politica non riesce ad avere questi cambiamenti immediati. Nel libro io faccio una provocazione, lo so che è una provocazione e sono sicuro che quasi tutta la sala sarà contro questa provocazione, però la voglio spiegare perché c'è un mio tentativo di rispondere a questa vicenda e di prendere sul serio quello che Casaleggio dice, cioè fra vent'anni il Parlamento non ci sarà più, più. Siccome io penso che la democrazia, il cuore della democrazia, sia il Parlamento votato dai cittadini, bisogna che questo Parlamento votato dai cittadini sia funzionante come funzionano le nostre vite. E siccome le nostre vite sono diventate 5.0, non possiamo avere un Parlamento 1.0. Cosa vuol dire? Io penso che debbano avvenire questa è la proposta che nel libro ho argomentato, se vi piacerà leggerla, leggetela, se vi piacerà criticarla, criticatela. Ma l'idea che metto è sostanzialmente questa, noi dobbiamo cambiare due cose e le dobbiamo cambiare insieme. Dobbiamo eliminare la possibilità che ci siano periodi come l'anno scorso li abbiamo vissuti in Italia e in Germania, quindi non in due paesi qualunque, L'Italia e la Germania sono state per sei mesi l'Italia, per sette mesi la Germania senza governo. Questa è una cosa impossibile da accettare nel tempo di oggi. Non è immaginabile che nel tempo di oggi un paese abbia sette mesi di nulla. So che tante volte, quando parli con qualche imprenditore, gli scappa detto: Ma guarda, è molto meglio quando non c'è governo, non ci rompano le e riusciamo a fare le cose meglio io penso esattamente l'opposto è una democrazia che non funziona che è malata se le cose stanno così quindi la prima cosa mettere delle regole, delle tagliole che facciano sì, innanzitutto che si voti con delle campagne elettorali rapide la campagna elettorale può durare tranquillamente due settimane e due settimane dopo ci può essere il nuovo governo quest'idea che si vota, poi arrivano a cavallo dalle varie province i risultati elettorali che si devono verificare e poi dopo cominciano la Costituzione del Parlamento e poi le consultazioni e poi si arriva ad avere il governo successivo tre mesi dopo è una roba che non ha più senso quindi se vogliamo, io le cose che sto dicendo non sono cose perché sono contro la democrazia rappresentativa sono cose per salvare la democrazia rappresentativa quindi la prima cosa è questa Eliminare con delle regole nuove i periodi di 6-7 mesi, mesi in cui non c'è governo e di conseguenza, se questo si riesce a fare, cioè se si riesce a creare un meccanismo per il quale la legislatura e il governo va avanti, si interrompe, tre settimane dopo si vota e due settimane dopo il voto c'è il nuovo governo, quindi hai ah, 5 settimane soltanto di interregno tra uno e l'altro, se è così, allora io sono perché le legislature diventino di tre anni invece dei cinque anni attuali. Mi direte, ma così acceleri questa corsa verso l'ignoto? No, per un motivo molto semplice, le nostre vite sono cambiate, ognuno di noi quando ripensa a cos'era cinque anni fa, ognuno di noi quando ripensa a cos'era cinque anni fa, si rende conto del cambiamento avvenuto e la stessa cosa vale per il livello di rappresentatività di un Parlamento. Un Parlamento cinque anni dopo arriva sfinito, come è arrivato sfinito alle elezioni del 2018 il Parlamento eletto nel 2013 gente che ha vagato il cambiamento di gruppo tutto quello che conosciamo e sappiamo tutto questo per dire che se vogliamo qualcuno mi potrà criticare su questo accetto la critica a patto che mi si contropropongano altre idee su come salvare la democrazia rappresentativa la democrazia rappresentativa lasciata così com'è darà ragione a Casaleggio legge fra vent'anni il Parlamento non ci sarà più o si interviene dall'interno per salvarla, oppure dovremo dire addio alla democrazia rappresentativa e al Parlamento come non soltanto l'abbiamo sempre voluto, ma fatemelo dire dal democratico vero quale sono, come lo amiamo, perché la nostra democrazia vive della centralità del Parlamento, il Parlamento va salvaguardato come il bene più prezioso che possiamo avere. E tu hai votato a favore della riforma costituzionale il di Renzi, diciamo così scusate, dicevo giorni, voi sapete che è in corso un Parlamento una nuova riforma costituzionale che tra l'altro dà un grande ruolo ai referendum con un quorum molto più basso tra l'altro, che mi preoccupa molto volevo sapere, visto che l'Italia entriamo un attimo su questo tu cosa, cosa ne pensi di questa realtà? ma ti confesso che non, ho, non sono in grado di darci un giudizio finale su questo, non ho visto la cosa penso che un sistema nel quale si lavora per rendere più partecipata la nostra democrazia sia fondamentale, cioè mi io ho detto ho citato due riforme che sono necessarie sui tempi ma aggiungo una terza questione, la terza questione è questa noi dobbiamo metterci in testa che l'idea che la democrazia funzioni come funzionava un tempo, cioè si vota, il cittadino viene chiamato a votare, poi per cinque anni non gli si chiede più niente e torna a votare cinque anni dopo, è una roba che non funziona più. O ci rendiamo conto di questo e lavoriamo per costruire istituzioni per una democrazia partecipativa che funzioni oppure non ce la faremo quindi io penso che la logica di una democrazia partecipativa sia fondamentale ci possono essere tante modalità con le quali costruire una democrazia partecipativa ci possono essere molte, molti modi e molte modalità con le quali riusciamo a far partecipare le persone e a far sì che le decisioni che si assumono siano decisioni costruttive e positive ma io penso che questo valga soprattutto poi anche per i più giovani vi racconto questo piccolissimo aneddoto che a me ha colpito moltissimo. In università abbiamo molti studenti britannici e il giorno dopo il voto del, del referendum su Brexit ho avuto vari momenti di confronto, di discussione, di dibattito con i cittadini, con i, gli studenti britannici che erano con noi. E questi studenti, a me, con un fare profondamente deluso e profondamente triste, mi raccontavano come avevano vissuto quella decisione, è ovvio che quegli studenti non rappresentano la media del cittadino britannico, studenti che vengono a studiare a Parigi sono naturalmente contro il Brexit per definizione ma a me ha colpito quello che mi hanno detto quegli studenti lì erano tristi profondamente tristi, alcuni piangevano ma non avevano votato cioè non avevano colto l'importanza di quel voto e dove sta il passaggio chiaro? quando uno di quegli studenti mi ha detto e francamente non ci avevo pensato e penso che sia dentro le nostre discussioni sulla democrazia e il ruolo della democrazia è un punto essenziale la cosa che mi ha detto è stata la seguente e io ve la ricordo così perché è vera la differenza tra la mia generazione la nostra generazione e i ventenni di oggi qual è? ce ne sono tante ovviamente ma una delle differenze è la seguente, io quando ero in università e facevo battaglia politica nella mia università della mia città il massimo che potessi ottenere di consenso attorno a ciò che io dicevo era di essere eletto nel consiglio di amministrazione dell'università o di avere un manifesto che scrivevo a mano e che attaccavo in università che otteneva delle firme sotto o di volantinare dopo aver io stesso ciclostilato stilato e, mi sporcato d'inchiostro e ottenere il risultato positivo di quante? 30 persone, 50 persone? oppure parlare nell'assemblea studentesca e ottenere l'applauso di 100 persone questo era il massimo che io ottenevo in termini di consenso rispetto all'espressione delle mie idee quindi è evidente che per me e per ognuno di noi delle nostre generazioni il momento del voto era un momento essenziale, perché nel momento del voto io ero alla pari con il primo ministro, io ero alla pari con il leader politico, valevo uno io e valeva uno lui, cosa che non capitava se io non potevo andare in televisione, e se non potevi andare in televisione a dire la tua, non ti ascoltava nessuno, la tua, il tuo pensiero era zero. Pensate, e quindi per me il voto era sacro, non ho mancato mai un voto nella mia vita perché sono cresciuto con l'idea che quell'espressione del voto era veramente sacra era l'unico modo per... pensate cosa succede adesso un ragazzo di 18 anni, di 20 anni è cresciuto con l'idea e con la pratica che quello che lui pensa se lo articola nel modo giusto in un social media ottiene potenzialmente dei milioni di like ed è molto più potente del voto perché il voto finisce per essere un momento nel quale è molto meno salvo di prima dice una cosa, dice una cosa e quella cosa poi eh, mentre invece pensate al peso di questa logica per la quale alla fine il momento del voto può sembrare un momento tutto sommato, voto o non voto ma chi se ne frega non cambia niente è uno su 60 milioni se dico invece una cosa che mi fa 500.000 like, guarda là questo sì che conta e il voto diventa molto meno sacro con il problema di fondo che tutti sappiamo che il voto non è un like per un motivo molto semplice che se tu fai un like puoi fare poi il successivo dislike se tu fai il voto non esiste il dvote cioè una volta che hai fatto il voto il voto rimane e qui ragazzi del Brexit questi mi hanno detto non avevamo capito che quel voto non era un voto reversibile e questo mi sembra un punto essenziale ecco perché la questione chiave della nostra democrazia ed ecco perché la necessità di intervenire su questi elementi con i cambiamenti che dicevo ecco ma questa proposta che tu hai fatto che è molto interessante per la sua, tu parli molto nel libro del pensiero diciamo non conformista non di riuscire a pensare in una maniera diversa infatti questa proposta che tu fai della legislatura di tre anni è l'idea di pensiero però in un altro punto Enrico tu parli di una cosa molto importante direi che è quasi ovvia no? e cioè che la democrazia si basa su un doppio patto un patto tra gli elettori i quali riconoscono che la maggioranza vince e un patto diciamo tra i vincitori che poi chi governa governa l'interesse in generale l'interesse generale però cioè l'interesse generale di quando cioè io per esempio sono d'accordo sulla democrazia partecipativa e sui meccanismi della democrazia partecipativa, però temo molto la democrazia partecipativa di tipo referendario soprattutto, perché è contingente. Allora l'interesse generale qual è? Quello di domani? Quello di tra dieci anni? Se l'interesse generale è quello di domani, noi di, di sostenibilità, possiamo più non parlare di demografia, possiamo più non parlare perché è un problema di dopodomani. Allora come si concilia questa roba qua? perché questo è un punto determinante poi infatti a un certo punto tu dici la, la legittimazione della democrazia è nel trovare il giusto equilibrio tra rappresentanza e competenza e anche che include la visione cioè la capacità di scusa mi aggiungo un altro elemento più tecnico una volta diciamo così definito in qualche modo e questo è molto complicato da capire quale possa essere l'interesse generale di un termine, diciamo così, che sia quantomeno condiviso, come si costruisce oggi, nei tempi dei laic e di questo tipo di linguaggi, un consenso <coughs> su una progettualità politica che riguardi davvero un interesse generale, diciamo, sostenibile, cioè che duri nel tempo? Ma la mia risposta è secca, uno, hai bisogno di rafforzare il livello superiore, che è essenziale per il lungo termine. Mi spiego, l'Europa, o c'è l'Europa con la quale facciamo un patto, il livello nazionale e il livello superiore, certe scelte di lungo termine le puoi fare solamente. Pensate, tu hai citato giustamente la questione ambientale. È interessante quello che è successo con i gilet in Francia, perché tutto è nato in Francia su una questione chiave, che è sociale. I gilet che nascono in periferia e che accusano i parigini ricchi di dire voi non avete bisogno della macchina perché a Parigi si gira senza bisogno della macchina, siete ricchi, avete i trasporti in comune che funzionano e ci mettete la sovrattassa noi che viviamo di automobile e noi in periferia già siamo con l'acqua alla gola, ci mettete a noi la sovrattassa, qual è il passo successivo di questo meccanismo? L'ambiente è un lusso, cioè, la difesa, difesa dell'ambiente è un lusso e quindi lo paghino i ricchi. Io che sono in difficoltà oggi in periferia devo reggere e devo riuscire ad arrivare alla fine del mese, oggi non ho il lusso di pensare a cosa succederà nel 2050, ci penserà qualcun altro nel 2050. Questo è il messaggio fortissimo, motivo per il quale queste scelte o le spalmi attraverso decisioni collettive che stanno a livello superiore, l'importanza quindi della difesa dell'Europa, se non hai quel meccanismo, finisci soltanto per essere preso dalla contingenza del voto del giornale, che, aggiungo, quello che sta creando il nostro Paese, scusate mi sento un po' a piedi giunti sulla questione politica nazionale, ma lo faccio sull'aspetto economico, secondo me non ci stiamo rendendo conto di quanto stiamo rischiando in Italia, Stiamo rischiando dal punto di vista economico in un modo impressionante, perché eh, il, la legge di bilancio costruita con una larghissima incertezza su molte poste di bilancio, 19 miliardi di euro di privatizzazione è sostanzialmente una collettiva presa in giro che è stata scritta lì per far quadrare i conti, ma tutti sanno che non verrà realizzata. Se non verrà realizzata vuol dire che si apre ulteriormente il buco, che è già abbastanza largo, come tutti sappiamo sappiamo oltretutto che è stato spostato a dopo come spesso è stato fatto anche in passato sì, d'accordo, ma questa volta ancora di più a quello che accadrà con la prossima legge di bilancio la questione delle famose clausole di salvaguardia l'IVA che andrà al 26-5% e quanto tutto questo mi porta a pensare che lo spostamento sempre in là perché ci sono le scadenze elettorali e l'idea che tutto è legato a questa logica se non c'è una dimensione superiore tutto è più complicato ed è il motivo per il quale. Seconda cosa di risposta alla tua domanda è il tentativo che io faccio con questo libro, perché questo non è solo un libro, questo è un tentativo cross mediatico. mi direte Quando ho deciso qualche mese fa di dire voglio scrivere un libro perché non mi va quello che sta succedendo in Italia in questo periodo e ho voglia di dire come la penso e non posso fare altro che questo perché sono un semplice cittadino quindi ho solo la mia voce e voglio esprimerla mi sono reso conto immediatamente del limite di quello che dicevo perché un libro parla a una fetta molto precisa della nostra popolazione coloro che comprano i libri e coloro che poi dopo averli comprati li leggono e già le due cose non sono esattamente due insiemi su incidenti e mi sono detto no, c'è bisogno di fare un passo in più e quindi ho provato un esperimento vi chiedo di seguirmi se vi va in questo esperimento che parlerò stasera apposta nella trasmissione di, di Zoro Propaganda Live e questo tentativo che faccio motivo per il quale dovrò fra pochi minuti scappare per prendere il volo della Ryanair per Roma eh, il tentativo che faccio qual è? anche qui è nato da quello che ho imparato Andando a lavorare con i ragazzi di vent'anni, io all'inizio ho cominciato ai ragazzi di vent'anni con cui lavoravo sia a Parigi che a Roma e a Milano ho cominciato a dire ragazzi ritwittiamo, ragazzi facciamo, facciamo dei twitter, mi sono reso conto che ero l'unico che aveva twitter tra questi eh, ragazzi, nessuno aveva twitter. E poi ho cominciato a lavorare su Facebook, e ho capito che pochissimi erano Facebook, ho capito che erano tutti su Instagram, che è la differenza generazionale molto forte che diciamo. c'è tutti su Instagram, allora mi sono detto proviamo a fare un esperimento, l'esperimento qual è? Ho registrato in luoghi emblematici d'Italia e del mondo negli ultimi due mesi, negli ultimi due mesi prima della pubblicazione del libro, 20 mini video, 50 secondi in, ogni. in ognuno di questi mini video che mi sono autoregistrato, poi li ho fatti costruire da un'agenzia che ci ha messo il logo e tutto il resto per renderli più ma nella sostanza ognuno di questi mini video racconta in 50 secondi il contenuto e il titolo di un capitolo del libro con una domanda provocatoria, la spinta ad aprire una discussione e ogni 3-4 giorni tiro fuori, faccio uscire uno di questi mini video sono all'incirca a un terzo di questo percorso, in luoghi emblematici, il video sulle migrazioni, sono andato in Sicilia, mi sono messo col mare della Sicilia dietro le spalle e l'ho registrato lì, 50 secondi su perché è tutto fallito e perché invece bisogna trovare le soluzioni, come cerco di dire nel libro. Perché ho fatto questo? Ho fatto questo perché ho l'ambizione di dire che se non tentiamo di innovare i meccanismi di comunicazione e se non tentiamo le idee che abbiamo di farle girare sia sul libro sia su meccanismi che riescano a cogliere l'attenzione di chi probabilmente il flusso del ragionamento sul libro non lo prende, non gli interessa e non è quello col quale riesce a comunicare perché nella mia vita ho sempre seguito un criterio fondamentale che ho imparato ancora di più in quest'ultima fase e cioè non conta quello che tu pensi e quello che tu dici conta come lo dici perché se tu lo dici per come ritorna a te può essere che la persona davanti a te eh, non ha la stessa tua ricettività di quello che tu stai pensando può essere che non la colga o non la colga come tu la pensi, la necessità di dire le cose in modo tale che arrivino e che facciano passare dei messaggi. L'ho fatto e la cosa che mi ha veramente colpito è che le interazioni di questi video che ho lanciato fino adesso sono interazioni che sono arrivate nel totale, mettendo tutti insieme tra tutti i social media che ho usato, a partire da Instagram, sono arrivate a mezzo milione di interazioni, che è una cosa assolutamente impressionante per la mia Diciamo, capacità di fuoco comunicativa che è molto ridotta questo vuol dire che se non si sta su queste nuove frontiere se non si cerca di innovare in questo senso non si riesce a far sì che idee forti e difficili riescano a passare e io penso che nel nostro paese prima ancora di una battaglia organizzativa in politica c'è bisogno di una battaglia culturale perché è attorno a questi valori che si riesce o si tenta di far sì che cambino le cose, se si tenta semplicemente di farle cambiare con dei percorsi organizzativi, guardate, cambierà poco, è cambiato nel profondo il paese e soltanto se si riparte da una battaglia culturale che affronti questi temi, allora forse si riesce a modificare e forse si riesce a entrare in sintonia e forse si riesce a far evolvere le cose in questo senso ho tentato un esperimento tento un esperimento, lo continuerò e in questo senso sono ottimista perché penso, da quello che vedo e dalle reazioni che ricevo che sono reazioni sempre interessate e positive la differenza è che mentre su Twitter dici una cosa e dividi a metà i vaffa che ti prendi o le prese in giro che ti prendi e il sostegno che ottieni i video su Instagram hanno come effetto normalmente un effetto di provocare una interazione che è comunque costruttiva è ed è per me che c'è dentro comunque una riflessione può essere critica o può essere negativa o può essere positiva ma è comunque costruttiva e io penso che la vera battaglia politica nella il nostro paese oggi è quella di far evolvere la discussione verso una discussione un dibattito che sia un dibattito di costruzione e non di distruzione dell'avversario. la dico in termini calcistici giocare a calcio, giocare in qualunque sport è divertente, interessante è fondamentale se si è in due squadre se tu rispetti il tuo avversario, perché senza il tuo avversario tu non giochi semplicemente la partita non si fa se tu punti a uccidere il tuo avversario, a asfaltarlo, a rottamarlo, a passargli sopra con la rupa, mettetele tutte le cose che avete ascoltato in questi anni, tu semplicemente l'hai ucciso e hai chiuso il campo da gioco. O la politica riprende il rispetto reciproco, che è stata la base dalla quale il nostro Paese ha costruito il miracolo economico. Se abbiamo fatto il miracolo economico, ci sono tanti motivi, ma il motivo principale è che c'era rispetto reciproco. Quello che manca oggi è quello che io vorrei che ritornasse. Una domanda diciamo, più di cronaca. Eh, voi sapete che l'ex ministro Calenda, che eh, è molto impegnato nella partita europea, ha eh, fatto una specie di manifesto, no? siamo europei, molto interessante e ha lanciato però anche una proposta politica cioè di presentarsi alle europee con un'unica formazione diciamo così europeista eh, per, diciamo che, che sia la, la, la, contro le formazioni populiste questa proposta che ha avuto anche parecchi consensi una delle voci critiche è stata la tua ci spieghi quali sono gli aspetti per i quali lo dico perché secondo me è interessante per capire meglio come funzionano anche le Guarda, elezioni europee quali sono le regole delle elezioni europee è una che molto sarebbe... semplicemente nel libro io ho, eh, ho espresso molti apprezzamenti per il libro che Carlo ha fatto che è un bel libro ho detto che non mi, non mi convinceva questa idea di mettersi tutti contro i populisti cioè un'idea che finisce per rafforzare alla fine il concetto stesso di populista. Questa è altra cosa rispetto all'idea di fare una lista il più possibile unitaria alle elezioni europee, che è un'altra cosa, quindi è cambiata la proposta rispetto a quest'idea di più unitarietà possibile per le elezioni europee, non posso che essere favorevole anch'io. Io sono contro l'idea che si aiuti la convergenza di tutti i populisti tra di loro mettendosi contro e abitandoli come i cattivi non sono cattivi questo lo dico per un motivo molto semplice io sono, conosco e potrei fare l'elenco di, di, di decine di miei amici che contro la mia, il mio consiglio hanno votato 5 stelle alle elezioni ma decine di miei amici se l'hanno fatto non è che io posso partire dall'idea che si sono tutti scusate rinforzati perché alle volte abbiamo l'idea che se l'elettore non fa quello che tu pensi allora è l'elettore che sbaglia. Io sono cresciuto a una scuola che è la scuola di, fondamentale, che è la scuola di dire quando l'elettorato si esprime a maggioranza, la convenzione che tiene insieme la democrazia rappresentativa è fondamentale e vale così, che quell'espressione ti deve far chiedere a te se hai perso le elezioni perché hai sbagliato e dove hai sbagliato. E se non fai questo ragionamento e non fai il ragionamento su dove tu hai sbagliato, finisci semplicemente per aiutare e motivare ancora di più la gente a stare sulla strada, magari sbagliata, secondo te, che ha preso, motivo per il quale la distinzione a cui tu facevi eh, riferimento. Ma io penso che faccia parte proprio di questa riflessione molto profonda sul tema di come sono cambiati gli approcci alla politica, di come sta cambiando e di come, soprattutto, la sintesi del libro alla fine la trovate nella aletta di copertina, a me non piace come stanno le cose oggi. Vorrei che si cambiasse strada, ma per cambiare strada bisogna uno, capire come ci si è arrivati, e se non si cerca di capire come ci si è arrivati, cioè se non si fa un po' di sana autocritica, non si va da nessuna parte, e seconda cosa, visto che mi hai portato sulla politica, termina sulla politica e termina proprio con i piedi nel piatto, non esisterà, e se c'è qualcuno che ha in testa che possa esistere, si sbaglia, un momento nel quale, di fronte anche al più grande fallimento evidente di quello che sta succedendo in questi giorni, possa succedere che gli italiani tutti insieme dicono «Oh, ci eravamo sbagliati, richiamiamo quelli bravi di prima e ricominciamo da capo chiedendogli scusa a loro» perché li abbiamo cacciati, questa cosa qui io sono sicuro che non succederà, l'unica cosa che può succedere è che ci siano idee nuove che costruiscono forme di avanzamento e che quindi possano superare questo presente che a me non piace. Grazie. Grazie a tutti.